a questo punto inizia la trasmissione tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare buonasera a tutti eccoci arrivati all'appuntamento mensile con gli webinar dg eh, con i forex ordino schenato buongiorno buongiorno anzi buonasera a tutti ore 18 puntualissimi vedo già un po di persone collegate quindi mi fa molto piacere che siate sempre molto interessati a questi webinar Saluto un po' di persone che conosco, alcuni eh, miei abbonati Platinum, alcuni altri vedo che sono spesso qui o, o su YouTube, quindi sulle Turbo Trading Room per esempio. Bene, bene, allora, allora, allora adesso partiremo, eh, oggi un webinar, um, un coming back, diciamo un ritorno, ogni tanto mi va di riproporre degli webinar più legati agli aspetti tecnici relativi ai trigger che utilizzo. Eh, mi sembrava interessante visto che è un trigger che spesso vado a condividere come operatività nelle eh, Turbo Trading Room e Turbo 24 Trading Room che facciamo il giovedì, eh, ne ho parlato spesso, insomma, in questo webinar però si va direttamente proprio a, eh, come dire, a parlarne, a discuterne, a vedere degli esempi e a capire come si può tradare, eh, le caratteristiche, tutte insomma le varie, le varie caratteristiche. Bene, vedo che mi, mi dite che si sente bene, che si, si vede bene, quindi tutto è, è perfetto, mi sembra, no? Intanto vedo che state arrivando nella stanza eh, sempre di più. Bene, bene, bene. Ok, ok, io direi che potremmo partire. Mm, io, come sempre, mi presento, faccio una velocissima presentazione intanto e poi ovviamente eh, c'è spazio alle domande quindi eh, nel momento in cui io tratto delle, delle tematiche non abbiate eh, nessun problema a eh, fare domande potrebbe essere che alcune domande vengano risposte più verso la fine del webinar per eh, non perdere diciamo, il filo del discorso comunque sappiate, rimanete così io cercherò di, di rispondere un po' a tutti voi Uh, vi ricordo ecco, prima di, uh, di cominciare con questo uh, webinar, uh, vi ricordo che ormai siamo agli sgoccioli con uh, le iscrizioni al, uh, all'IG Week, IG Trading Week, eccola qui. Potete vedere eh, già in homepage, la trovate sul sito di IG. Torino, Milano, Bologna, Padova, Roma, 21-25 novembre, saremo al NH Torino, Hilton, Milano, NH Bologna della Gara, NH Padova, RGF Palace Hotel Roma, eh, evento completamente gratuito, saremo io e Bruno Moltrasio come trader mh, che faranno vedere un po' la loro operatività, poi ci sarà Fabio DG, Andrea DG, quindi avrete la possibilità di un menù molto ricco, parleremo di certificati, parleremo di trading, faremo analisi sui mercati, ci sarà anche un aperitivo offerto da IG per una, diciamo, una seratina, tardo pomeriggio, prima serata, assolutamente all'insegna del trading, quindi potete iscrivervi gratuitamente, fatelo ovviamente da qui e vi ricordo di selezionare la città su questa casella altrimenti si rischia di andare tutti a Torino. Bene allora visto che eh, siamo qui allora Arduino Schenato chi è? È un trader da ormai un po' di anni perché anch'io ormai sto invecchiando e quindi un po' di anni sui mercati però questo eh, va bene per i mercati perché più si ha esperienza io ho visto e più eh, si è consapevoli di quello che si fa, si è um, migliori gestori delle perdite, dei profitti, della Uh, di tutta la varianza che uh, contraddistingue il trading, gli schemi, le, le trigger, no? le, le, le nostre mh, come dire le nostre conformazioni grafiche, eccetera. Eh, faccio esclusivamente trading tecnico grafico, quindi esclusivamente vado a lavorare sui grafici, non utilizzo nessuna informazione altra, ciò vuol dire nessuna indicazione fondamentale per entrare a mercato, ovviamente è discrezionale, quindi a me piace più chiamarlo più che discrezionale, che sembra un po' così, eh, un po' sulle nuvole, no? un po' sì. Ogni tanto faccio una cosa, ogni tanto un'altra. No, a me piace più dire ragionato, quindi è un, un metodo più ragionato. E è ovvio che se io mi trovo in una situazione in cui eh, le, le, le, le, le, le, le più importanti politiche monetarie dicono una cosa i grafici dicono quella cosa, è ovvio che eh, il mercato spesso esprime no? un certo tipo di situazione, però eh, la, mia, eh, diciamo, la, la mia operatività, è quella, la mia filosofia operativa è quella del trade what you see, cioè trada quello che vedi, non quello che pensi. Okay? Quindi oggi proprio faremo uh, un'analisi del mio trigger, ovviamente sono due perché uno è ribassista e uno è rialzista, che... Nel lontano 2009 scrissi nel primo libro, il mio professional trader, il primo ebook, eh, scrissi perché quello che vi presento oggi è un trigger, un segnale di trading, diciamo così grafico, che mi sono creato io negli anni. È un mix di alcune cose, eh, ma me lo sono un po', un po' messo, me lo sono fatto un po' su misura, diciamo, quindi non è un qualcosa che trovate nei libri di analisi tecnica, ecco, voglio dire. A me è sempre piaciuto. Eh, tranne alcune tipo la pin bar, l'inside bar ma per quanto riguarda per esempio la FTV, per quanto riguarda doppio minimo e doppio massimo, questi qui che vedremo oggi la inside fake out per esempio eh, sono tutte eh, strutture diciamo che mi sono un po' creato nel tempo con l'esperienza con l'osservazione, lo studio dei grafici e quindi vedendo cosa poteva in effetti essere più remunerativo più eh, frequente più eh, no, eh, costante ecco. eh, si venisse a creare nei grafici e portava ad avere un certo tipo di movimento, questa è un po' la dinamica che eh, volevo eh, dirvi. Quindi detto questo, allora eh, come, eh, di che cosa stiamo parlando? Doppio minimo, doppio massimo, doppio minimo higher close, doppio massimo lower close. Allora, oh, adesso vi faccio dei disegnini qui. Tanto io sapete che le slide a me non mi piacciono, quindi eh, non, non vado a fare slide. Ma ve lo vado a disegnare qui, poi lo vediamo sui grafici. Ho già preparato euro-dollaro, strina-dollaro, strina-dollaro che hanno eh, delle situazioni interessanti. Poi magari vedremo anche un titolo eh, Banca Generali che ha fatto. Quindi vediamo anche degli altri mercati. In realtà, questo è un trigger che funziona e che è, è ricorrente su tutti i mercati liquidi, ok? Quindi. Mm, basta che non andiate su titoli per esempio azionari illiquidi o, o, o poco scambiati dove l'analisi in generale l'analisi tecnica, l'analisi grafica e quindi la price action funziona meno okay? allora di cosa stiamo parlando? abbiamo detto io ho questa sigla no? doppio minimo higher close doppio massimo lower close lower close, higher close cioè Mm, chiusura più alta chiusura più bassa lower più basso chiusura close higher close doppio minimo higher close di cosa si tratta allora si tratta di un pattern formato da due barre il doppio minimo higher close che è un segnale buy e questo è un segnale sell ok il doppio minimo IR close ha due caratteristiche. Ovviamente, come dicevo prima, va sempre ragionato, quindi non è che tutto quello che noi vediamo che ha questo tipo di, eh, di caratteristiche dobbiamo tradarlo. Potrebbe essere anche una... Eh, ci potrebbe dare delle informazioni operative che magari possono essere utili per il nostro trading, per esempio. Comunque dopo vediamo degli esempi, così. Eh, intanto vi dico la parte teorica. Allora, doppio minimo abbiamo detto IR close due barre, la prima deve essere sempre inglobata nella seconda, sia con minimo che con massimo. Quindi vuol dire che la seconda, che è quella che dà la direzionalità, che dà il boost, che dà poi la formazione del, del, del trigger, è, una, è un outside della precedente. No? Quindi deve come dire, inglobare completamente la precedente, quindi con il massimo e con il minimo. Quindi deve avere un completo, ok, eccolo qua, In globo, diciamo, devi inglobare completamente con massimo e minimo, il minimo e il massimo precedente. Questa è la prima caratteristica. La seconda caratteristica è che la chiusura di questa barra, che in questo caso sarà sicuramente rialzista, quindi blu o verde o bianca, dipende che colori usate nei grafici, solitamente si usa o il verde e il rosso, o il blu e il rosso, o il bianco e nero, per esempio questi qua po' i colori più utilizzati, quindi se usiamo un verde e rosso, questa sarà sempre verde, e la caratteristica che eh, deve avere, oltre al fatto di inglobare massimo e minimo, col massimo e minimo che la precede, è che la chiusura, questa, questa è la chiusura, massimo, close, eh, apertura, minimo. La chiusura deve essere quindi close, la chiusura deve essere maggiore del massimo precedente max breach. Ok. Ovviamente al contrario. Adesso vi faccio anche una forma diversa così perché poi potrebbe succedere, per esempio, questo, la barra così, per esempio, e questa. Cosa deve fare? Deve, boom, inglobare e deve chiudere al di sotto. In questo caso sarà rossa, quindi facciamo così. Questa sarà sempre rossa. E questa sarà sempre blu o verde, insomma, ok? Va bene ragazzi, che cosa succede? Che questa avrà ingloba completamente quella precedente e la chiusura, chiusura sarà sempre inferiore quindi la close sarà sempre inferiore del minimo precedente ovviamente deve essere il contrario di quanto abbiamo adesso non scrivo benissimo ho questa pennetta però del minimo precedente quindi abbiamo detto questa Bullish, questa bearish, sell, buy conta la domanda spesso che mi, che mi, che mi fate: è, conta il colore di questa? No. Infatti, qui, per esempio, ho disegnato una candela indecision no. Quelli che in analisi giapponese viene chiamata Doji bar, no. In analisi di price action, eh, io la chiamo indecision bar, no. Una barra che comunica indecisione. Non è importante. Quindi, può succedere che eh, questa barra, o questa qui, in questo caso questa, sia rossa per esempio se io faccio una cosa di questo tipo, guardate potrebbe succedere che eh, il mercato disegni qui scusate, non un po se riesco a fare una fatta bene una barra rossa, perché magari ha lievemente, no? quindi è messa così magari, no? ecco qua, questo qui, quindi sono tutte e due rosse ma le caratteristiche che a me interessano sono quelle che vi ho citato, quindi outside, la seconda è outside di questa, e questo è importantissimo, come questo ovviamente, questo è importantissimo perché va a essere un pattern differente dal classica outside bar o morubosu o quello tutte queste qua, no? è un'altra roba, è una mother bar, quello che volete, quindi deve avere la close sotto il minimo, questa è la cosa più importante, chiusura più bassa, non serve anche, anche meno, però ovviamente andrà contestualizzata e ragionata, come dicevo prima, questa potrebbe essere rossa, è successo, per esempio, ok, magari può essere che qualche esempio ci sia, quindi non è un problema il colore, il colore importante di qual è? Di questa, che deve essere rossa, ovviamente, e di questa, che deve essere blu, ok? Questo è ovviamente o blu, o verde, o bianca, dai, adesso, capitemi, cioè, questa deve essere rialzista, questo deve essere ribassista. Mm? Molto, molto importante queste, eh, queste cose, quindi, mm, voi ristudiatelo anche questo webinar, rivedetelo, ma queste sono le caratteristiche del doppio, minimo higher close, chiusura più alta, doppio massimo lower close, in un altro webinar mi ricordo che ne ho parlato anche del motivo per cui io, e mi piace anche un po' raccontarvi la storia perché è nato questo, tanto abbiamo tempo, questo, questo deal, questo tipo di trigger per farci dei deal, scusate, Uh, è nato veramente svariati anni fa, fate conto che io i primi trade li ho fatti tra il 2004 e il 2005 ma erano più investimenti in banca, diciamo così, ma neanche investimenti, erano proprio dei, dei trade, diciamo? No? Delle, delle mini, chiamiamole anche puntate se vogliamo perché ero proprio inconsapevole completamente, all'epoca avevo 24-25 anni e... E devo dire che lì ho iniziato a capire che in effetti ci potevano essere delle, delle situazioni interessanti con l'analisi grafica. Quindi, dopo ho iniziato a studiare e ho iniziato a capire certe cose. Quindi, sono arrivato tra il 2008 e il 2009, dopo 4-5 anni circa che avevo iniziato a fare i primi trade, chiamiamoli trade, poi i primissimi, proprio veramente erano cose così, eh, un po' buttate là. Ma eh, mi sono. Mi sono siccome poi nel, nel mio studio, nella mia storia mi sono andato a eh, vedere, guardavo no, come si muovevano i prezzi quindi andavo a vedere tutti i time frame anche intraday cercavo di capire la dinamica dei prezzi in una giornata quello che accadeva e praticamente io mi ero accorto di questo cioè mi sono accorto in un grafico eh, nei, nei grafici diciamo a, a basso time frame quindi nei grafici a, tipo adesso non mi ricordo se ero a 15 minuti, o 30 minuti, ma mi sembra 15 minuti, se non ricordo male, eh, che cosa succedeva? Che il mercato, per esempio, su un doppio minimo AIR, magari eravamo su una tendenza long, no? su daily, e cosa succede? Quando è che si formava questa cosa? Quando sul, eh, sul 15 minuti, quindi, o comunque su un time frame intraday, avveniva un rialzo, no? quindi time frame intraday è questo, facciamo 15 minuti, no? questo qui è il rialzo. Dopo di che cosa succedeva? Succedeva che il giorno successivo il mercato magari faceva giù, poi andava a far finta di continuare, quindi chi stava seguendo quel trend di breve, che poi magari il trend era ribassista in questo caso, no? Andava a fallire, andava su e poi falliva. Io mi accorgevo di questa cosa, no? Dicevo, ah, l'analisi tecnica parla di doppi massimi, doppi minimi, però no, ma non i miei, proprio i doppi massimi, doppi minimi tecnici, diciamo e poi scendeva, scendeva, scendeva, scendeva tutta la giornata e veniva praticamente a crearsi la fine di giornata che andava, diciamo, a chiudere al di sotto no? dell'altra giornata. Questo qui, se, voi andiamo, se noi andiamo a vederlo, era... Ah, scusate, è questo in realtà. Oh, ho sbagliato. Non è il doppio, eh, è il doppio massimo. È lower, aspettate che faccio così. Eccolo qua. Succedeva questo, no? Cioè... Alzava, in questo caso andava su, pa pa pa pa, adesso era un po' più come questa al contrario, cambia poco per farvi capire la dinamica. Lui falsa durante l'intraday continua quindi fa questa cosa e poi la giornata è tutta fortemente ribassista e quindi crea tutta questa, addirittura va sotto. Tant'è che adesso quando vedremo spesso il mercato prima di fare un ulteriore movimento short va a ritestare che cosa? Questo livello per poi scendere. Quindi va a riprendersi questo, e poi va giù. Tante volte infatti dico che il miglior punto, diciamo, di entrata sul doppio massimo, doppio minimo, è proprio l'area, diciamo, dei massimi o dei minimi precedenti. Avete capito? Pensate un po' come mi è nata questa cosa. Quindi io ho visto questa cosa, quando vedevo questa cosa e andavo a vederla sul daily, anche perché sono sempre stato un amante dei grafici giornalieri, io l'end of day, io mi ricordo che proprio, i primissimi anche trade un po' più consapevoli, li facevo sulle azioni italiane e li facevo tutti su un end of day, mi ricordo, no? avevo la pro real time end of day ho iniziato a fare così. E, e quindi è, è nato tutto in questo modo e devo dire che però questo è un trigger che ancora oggi utilizzo moltissimo, è ancora super super efficiente e eh, devo dire che insomma sia su... Ecco, grafici time frame su cui io tendo a utilizzarlo maggiormente ovviamente come potrete ben capire sono i time frame weekly e daily poi ci può stare il grafico a quattro ore che può dare quello spunto e il doppio massimo doppio minimo su quattro ore può essere molto remunerativo ma deve essere sempre mi raccomando sottolineo contestualizzato nella figura weekly daily perché altrimenti sappiamo che i time frame sotto il daily diventano molto molto più rumorosi, dove ci possono essere molte più false indicazioni, direzionalità, false rotture, molto più falsi, diciamo, quindi noi dobbiamo cercare di avere il massimo no, dal nostro grafico. Quindi diciamo che in linea generale la cosa uh, migliore è quella di, uh, di lavorare sempre con il weekly e daily come base e poi al massimo andare anche su un 4 ore, per esempio, no? O magari possiamo vedere anche un dollaro yen. cancello qui, posso cancellare qui confermatemi che posso cancellare questo disegnino che abbiate capito che è tutto ok perché è venuto anche bene quindi <ride> mi piace questo disegnino però mi sembra abbastanza chiaro eh? intanto vediamo un po' se mi state scrivendo il supporto poi diventa resistenza bravo, in perfetto stile tecnico proprio eh, questa era una dinamica infatti è una cosa che poi io non lavorando sui time frame sotto il 4 ore. Ecco, una cosa che forse non vi ho detto per chi magari mi conosce o mi vede per la prima volta. Eh, io lavoro esclusivamente sui time frame alti quindi weekly daily e se vado sotto il daily, vado su 4 ore mai sotto. Questi sono i miei tre time, time frame di riferimento. Quindi anche al Tour di G, alla IG Trading Week, eh, io ovviamente lavorerò su questi time frame. Poi ci sarà Bruno, che invece lui lavora su time frame più bassi. E eh, quindi, insomma, da lì. Quindi avete una, un ampio spettro, diciamo, eh, didattico per quanto riguarda il trading, no? Bene, bene. Ehm... Bravo Renato, sì, ci può stare. Nel mio manuale dico che sovrapponendo le candele si genera una ping. Sì, non è sempre così, però diciamo che in linea generale, sì, eh, quello che può avvenire è un po' questo. Cioè, Adesso vedremo degli esempi, spesso il doppio massimo, doppio minimo, in questo caso per esempio il doppio minimo higher close avviene su un'area supportiva che fa falsa rottura e quindi quello che viene a crearsi potrebbe essere per esempio una pin bar, una doppia barra, però diciamo che ecco questo è il doppio minimo higher, doppio massimo lower, anche qui deve essere su un'area resistenziale o comunque su un'area chiave, ecco, molto importante, per esempio su un trend, ribassista o rialzista eccetera, ok? Bene, cancellato tutto, adesso andiamo a vedere un po' di grafici, e vediamo un po'. Allora, aspetta un attimo perché qui vedo che Fabio chiedeva anche: Ciao, devo ing Deve inglobare col corpo la candela precedente o solo con. Beh, penso di averti risposto. Si può rivedere il webinar che mi sono liberato solo adesso? Chiede Claudio. Eh, verrà come al solito inserito sul canale YouTube mio, iarforex Arvino Schenato. Anzi, seguitelo se ancora non lo seguite. Il canale un sacco di didattica dal 2010 ad oggi quindi trovate video anche di 12 anni fa tutti inerenti il trading alla price action io faccio le stesse cose da 12 anni che ovviamente mostro da 17 in realtà perché bene o male eh, posso dire insomma che i primi trades un po' più seri li ho fatti nel 2005 e, e quindi insomma ormai è da un po' e dal 2000 e eh, in realtà 2008-2009 c'era il primo blog poi il 2010 è nato il, il canale YouTube e 2011-2010-2011 il sito no, 2010 il sito addirittura e quindi tutto questo quindi sì, potete andarlo a rivedere probabilmente verrà inserito la settimana prossima mercoledì, ok? nel, nel, nel canale YouTube comunque voi seguite domani tra l'altro uscirà una bella pillola di trading alle ore 19 eh, dedicata ai grafici degli 4 ore insomma, dai Bene, allora andiamo avanti, andiamo avanti, ehm, ovviamente chi vedrà il video questo qui su YouTube domani, ormai è già uscita questa, questa pillola, quindi non la può vedere, ma chi, adesso chi c'è qui ovviamente lo può, lo può andare a vedere. Allora, ehm, andiamo a vedere un po' di esempi, ok? Allora io mi sono fatto, uh, son fatto. Ho preso ovviamente l'ultima parte dei grafici. Non sono andato troppo indietro perché non tanto, cioè possiamo anche andare indietro. Non è, non è un problema. Allora, qui intanto su euro dollaro, che insomma penso che tutti voi conosciate, soprattutto magari abbiate già tradato svariate volte, e quindi io bene o male sono, uh, sono un gran trader del, dell'euro dollaro. Penso che se dovessi sommare tutti i trade fatti da quando faccio trading credo che l'euro dollaro possa essere forse il primo in classifica ma comunque è tra i primi che ho più tradato, che ho tradato in tutti i time frame, devo dire la verità perché soprattutto nei primi tempi quando dovevo ancora stabilizzarmi un vero e proprio profilo eh, operativo, un vestito su misura, ovviamente ho tradato tutto sul, sull'euro-dollaro, come vi dicevo guardavo anche molto i 15 minuti, i 30 minuti, no? andavo a vedere anche questi time frame cosa facevano, poi mi sono ovviamente stabilizzato su un sistema, su un metodo, eh, però l'euro-dollaro devo dire che ho veramente, l'ho eh, macinato, e l'euro-dollaro devo dire che essendo molto tecnico, con la mia metodologia, con, la mia, con il mio approccio è assolutamente buono e ovviamente i doppi minimi e i doppi massimi qui ovviamente sono super allora andiamo a vedere i doppi minimi più interessanti che si vengono a creare soprattutto quelli che in effetti sono su una struttura che poteva essere in effetti utilizzata per farci del trading allora sono quelli che eh, hanno la faccina che sorride, questo qua smile, questo qui che mi piaceva un sacco quindi l'ho usato questo Eccolo qua, questo qui per esempio era un minimo importante, magari qui ecco, questo ovviamente è un daily, va sempre contestualizzato con il eh, settimanale, quindi magari questo nell'ottica in cui era l'euro dollaro, che era molto short, eh, prenderlo, no, questo, questo, Con questo messaggio grafico è sempre abbastanza, eh, è sempre abbastanza come dire, mh, un po' delicato, però vi posso dire, e qui magari potrei fare una cosa di questo tipo, vediamo se riesco a fare una cosa di questo tipo, sì, guardate che bravo che sono, allora, eh, qui, bene, allora che cosa, prima parlavo di daily e 4 ore, per esempio in questo caso noi abbiamo un bel setup eh, doppio minimo hire, che però era contro la tendenza di fondo, era un contro trend classico, non c'erano neanche minimi crescenti come può essere questo o questo, dove abbiamo dei minimi crescenti, quindi era un po', io non l'ho tradato, eh, insomma era, era abbastanza difficile da poter tradare, tra l'altro guardate cosa è successo, se guardate, lui ha chiuso qui, guardate cosa è successo, è andato giù, è andato nella zona che io vi dicevo, tra il massimo in realtà e la chiusura sarebbe comunque l'apertura, in questo caso, guardate, è andato lì, è andato quindi sui massimi, e da qui, pam, ha sparato. Allora io, guardate cosa posso fare, prendo questo, lo metto qui, faccio così. Ok, lo, lo ingrandisco un po' perché non mi piace, adesso è troppo... Uh, mettiamolo un po' più uh, così. Tac. Va bene. Guardate dove mi va, vedete? Mi va su quattro ore. Io ho aperto un quattro ore, quindi io, se ho un, una situazione che sul daily non è così chiarissima, nel senso è chiarissimo il doppio minimo higher close. Ma siamo contro una tendenza, contro una struttura. E quindi non è così, eh, diciamo, sensato mettersi così by. Poi, per carità, ci si mette uno stop sotto, magari tenendosi un po' di spazio e si può sempre fare tutto perché se si è consapevole del rischio che si prende per carità però guardate se vogliamo avere un po' più di eh, no, una dinamica magari migliore guardate cosa è successo poi se io vado a prendere questa barra guardate qua, questa barra prende queste, queste barre quindi io una volta che chiude posso aspettare il giorno successivo e magari valutare su un 4 ore se in effetti si, cre si crea una dinamica dei prezzi che può essere interessante e che può essere in linea no, con il mio trading e con la conferma, diciamo di quello che è il segnale in questo caso. no? Eh, il trigger, in questo caso, doppio minimo higher in linea con il doppio minimo a guardate cosa è successo. Quindi, se questo è il giorno, guardate cosa resta, guardate il grafico, questo qui a, uh, alla mia destra, guardate qua! boom Quindi, quella lì è la, lì è la giornata: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 candele a 4 ore, 6 per 4 24 24 ore. Eccolo il daily. Il giorno dopo guardiamo: questa è la candela che de della notte, diciamo, no? Questa, quindi questa è quella dall'1 alle 5, questa è quella dalle 5 alle 9, quindi questa conclude alle 9, questa qui è la candela che va da qua. Adesso scritto 8, ma in realtà perché è l'orario di Londra è 9.13, quindi questa è la candela 4 ore che va dalle 9 alle 13, e guardate cos'è questa, oltre ad essere anche un FTV tra l'altro, ma è un doppio minimo higher close, anche questo, quindi qui praticamente noi possiamo, non... e tra l'altro guardate dove si viene a verificare proprio sulla zona di ritracciamento corretta, quindi quando c'è un nostro trigger, se poi possiamo tradare anche direttamente il daily eh? in questo caso però non sarei stato così cioè, non, non, non, andrei non, non sarei andato mai a tradare un daily così ma avrei aspettato per esempio una conferma a quattro ore perché? perché la struttura di fondo la struttura weekly non era così no? era abbastanza assolutamente eh, short quindi succede questo quindi la candela che va dalle 9 alle 13 tra l'altro le candele 4 ore più importanti, più interessanti, che possono creare delle, delle, delle, delle conferme, sono proprio quelle che prendono la seduta europea e la seduta americana, quindi quelle diciamo, della mattina presto, diciamo così, quindi delle 9, quelle delle 13 e quelle delle 17 sulla Pro Real time. Quindi sono eh, diciamo, orari che per noi facciamo trading, va benissimo, tra l'altro un quattro ore è un time frame molto lento quindi non è che dobbiamo, anche perché se non c'è nessun tipo di dinamica sul daily, manco si va a vedere le 4 ore, o comunque se il daily già conferma si va direttamente sul daily, in questo caso volevo farvi vedere come si può comunque andare a lavorare anche in questo modo, e andiamo a vedere, guardate cosa è successo, c'è questo, quindi noi possiamo andare a inserire un ordine che può essere direttamente a breakout del trigger, o sul ritracciamento, quindi dove? Sulla zona del massimo precedente, quindi inserisco in questo caso, chiude la candela, inserisco un buy limit, questo è ovviamente un ordine pendente, buy limit qua, e Walter mi dice lo stop loss dove si mette? Eh, fosse facile sapere dove si mette Walter, non è che io ho la sfera, io solitamente cerco di posizionarlo in posti difficili da raggiungere o comunque in eh, posti dove non lo metterebbero tutti, lo stop, quindi quello che fanno tutti nel trading non funziona, sappiatelo, e soprattutto eh, dove la mia view di breve termine viene fallita. Dov'è che viene fallita la mia view di breve termine? Se io sono qui e questo è il minimo che adesso ho fatto... In questo caso lo vado a imposizionare magari su questa zona, per esempio. Quindi vuol dire qui. Quindi io compro qui e mi vado a posizionare mai sotto il minimo del trigger, ma solitamente sotto il minimo precedente a quel trigger, magari lasciando anche un po' di spazio. Ok? In questo caso è uno stop già più classico. Può succedere che io metta degli stop anche molto meno classici, però in questo caso siamo su un minimo di periodo, Ovviamente devo mettermi lì perché, qua potrebbe far risultare un'altra gamba, un'altra gamba ribassista, un'altra ondata ribassista, no? Quindi, questo io, ovviamente, non lavoro più come voi sapete ormai penso mi avete seguito o comunque per chi mi conosce per la prima volta o per la seconda o per la terza non lavoro con il, la questione del rapporto di rischio reward preventivo allora metti lo stop qui così poi c'hai il risk reward bla bla uno a, a 56 no, a me non interessa, io lo stop lo metto in eh, posti difficili da raggiungere e soprattutto che deve essere un'assicurazione, no? deve essere un'assicurazione sul mio trade, non deve essere uno stop che deve essere colpito, ok? deve essere uno stop largo, bravo, bravo, io uso stop molto larghi, come ha detto Alberto, molto molto, questo è anche stretto, Molto perché per me questo è il default, io qua non vengo preso, io chiudo prima ragazzi, cioè, solitamente cosa succede? Se lui mi parte, poi inizia a fare questo, inizia a darmi delle candele giù, io solitamente chiudo molto prima. Quando il trade non va dalla mia, io chiudo, non vado a prendermi lo stop pieno. Quello è la mia assicurazione, è il mio stop anti-default, Ok, è il mio mh, punto dell'assicurazione massimo. Io ragiono diversamente da tutto quello che avete sentito ovviamente, fin d'ora, ma questo è il mio trading, e lo faccio da tanto tempo e nel mio tempo, nel, nella mia storia ho evoluto questa cosa che io inizialmente e per anni e non è che andava male però ho visto che c'è una gestione emotiva e dell'apporazione e dei profitti e delle perdite molto migliore che va a migliorare in maniera esagerata anche i profitti poi finali ok? quindi um... Cosa mi fa decidere di uscire prima in stop, come chiede Alessandro? Ovviamente la price action, okay? La price action è quella che mi fa decidere. Se io inizio a capire che eh, il, mio, il mio trigger che mi ha fatto entrare inizia a fallire e fallisce in maniera brusca, molto violenta, è ovvio che lì, eh, il giorno successivo, solitamente con calma, visto che il mio stop comunque è ampio, cercherò un'uscita migliore possibile, eh, in, in, in perdita. E cosa succede? Che se io sono abituato a rischiare, non lo so, facciamo un esempio, 100 no? in questo caso, io solitamente non perdo mai 100, però quando guadagno è più facile che io i 100 li prendo, o anche di più. Quindi cosa succede? Succede che io vado a lavorare di risk reward, ma non nella classica modalità che tutti vi dicono entra qua, stop stretto possibile così 1 a 1, 1 a 2 no, per me io qua entro e il mio massimo investimento è qui quindi per me il mio, il mio investimento facciamo esempio è 100 e io di questi 100 cerco di prendere 20, 30, 40 cioè lavoro sulla percentuale su questi 100 che vado a investire il mio 100 è un po' come l'investimento massimo no? è il mio eh, è la mia come dire no? il mio investimento massimo, ok, diverso da tutti, lo so, benissimo, però l'esperienza mi ha portato a questo tipo di cosa, se mettete gli stop troppo stretti, venite presi sempre, è un delirio, è un deleterio, ma anche a livello emotivo diventa abbastanza pesante, poi vi assicuro che si guadagna, se si riesce a entrare un po' nella mentalità, si può guadagnare molto di più, se si riesce ovviamente a gestire tutto quanto, quello che riguarda le perdite ovviamente, comunque andiamo avanti, poi abbiamo ovviamente tutti gli altri, questo è già diverso, questo ancora di più, questi sono tutti i doppi minimi higher, perché? Perché questi già iniziano ad essere in una fase più di minimi crescenti. No? Mi viene da dire per esempio questo qui, che è proprio quello che dopo questo 1, 2, 3, cioè questo è interessante, guardate dove va, va sempre a riprendersi questo livello. Guardate qua eh? qui non c'è ritornato. Questo qua eravamo ha rotto i massimi di un, di un livello importantissimo 101, quindi qua è andato dritto, però, più delle volte ritraccia leggermente sui massimi precedenti. Eh? Tutti questi sono trade possibili. Ripeto, se io so, entro qui. Lo stop non lo metto qui, lo metto qui, ok? Il mio rischio massimo è in un. È lontano, deve essere lontano, deve darmi la possibilità di poter gestire la perdita in maniera più razionale possibile, meno emotiva possibile. Perché il trading, ragazzi, purtroppo, per fortuna, non lo so, quello che volete, è molto molto emozionale, no? è molto emotivo. Quindi noi dobbiamo cercare queste emozioni che non possiamo bloccare, non possiamo stoppare, ma di gestirle al meglio diciamo quindi quando sentiamo un impulso che capiamo essere un impulso un po' primitivo dobbiamo cercare di frenarlo di calmare di rallentare il modo per rallentare è avere uno stop più largo per poter riuscire a rallentare che se ho uno stop troppo stretto rallentare si riesce poco ok quindi visto che il trading per me è molto legato appunto all'aspetto emotivo ma non è per me è così proprio Oltre all'aspetto tecnico noi oggi stiamo parlando di aspetti tecnici ma ovviamente io spesso dico che IR Forex cerca di spiegare a 360 gradi il trading perché noi dobbiamo sapere, dobbiamo essere diciamo bravi al 100%, riuscire ad essere bravi diciamo, al 100% nell'aspetto tecnico, nell'aspetto del money management e dell'aspetto del mindset, dell'approccio mentale al trading. No? Perché altrimenti poi si rischia di essere anche dei bravi tecnici, ma di non riuscire a guadagnare perché si è frettolosi, perché magari si è più impulsivi. Poi i momenti di perdita, i momenti un po' di drawdown ci saranno sempre, però gestirli al meglio è diverso che gestirli male, e poi magari risultare in perdite anche più pesanti, che si gestiscono male, quindi diventano insostenibili o comunque poco sostenibili. Ok. Un altro, vediamo qualche altro mercato io l'ho fatto anche su sterlina dollaro eccola qua per esempio sterlina dollaro questo qui bellissimo per esempio anche questo eh, sterlina dollaro ha fatto ecco dei doppi massimi lower ho preso degli esempi diversi così abbiamo doppi minimi e doppi massimi anche qui in questo caso assolutamente super interessante la dinamica eh, consolidamento, ribasso, questo è in trend già, già molto chiaro questa che uso è l'unico indicatore la exponential moving average quindi la eh, media mobile esponenziale a 21 periodi, un mercato che scende, che quindi crea no? eh, una tendenza short e poi in questo caso un consolidamento, una congestione al di sotto dell'1.187119 doppio massimo lower su daily, pam pam pam stessa cosa qua, questo qui è super bello, bellissimo, tecnicamente va a rompere tutti i massimi precedenti e rientra andando, guardate, a eh, completamente ad annullare tutto il guadagno, quindi tutto il mini ritracciamento eh, precedente e qui mercato. Se io qua faccio un trade entro qui, per esempio, no? Potrei, guardate, anche facciamo un esempio che entro leggermente meglio del breakout, entro leggermente peggio del minimo non metto lo stop qui ok lo stop lo vado a inserire sul massimo precedente sopra il massimo precedente ok quello lì è il mio stop così da gestire le possibili false rotture per esempio hm? poi andiamo avanti vediamo anche il dollaro australiano per esempio l'australiano ha esempi di tutti i tipi Qua, guardate ho tirato giù un po' di esempi, eh, questo per esempio è un doppio massimo lower molto bello su una resistenza che arrivava dopo una gamba ribassista, falsi massimi, ribasso, qui addirittura c'è stato un ritracciamento anche bello, bello intenso, siamo arrivati anche qui, qua addirittura fa una pinbar, quindi abbiamo tutta questa cosa e movimento ribassista, questo è un altro super doppio massimo lower. Eh, qua, qua ce n'è un altro in realtà, però vabbè, eh, ho, ho segnato quelli un po' più, eh, diciamo, contestualizzati nella struttura che aveva senso poter leggere e vedere, no? Poi abbiamo questo, doppio massimo lower, doppio massimo lower, doppio minimo higher, vedete? Quando l'euro dollaro, e la sterlina dollaro stavano tutti un po' recuperando, anche lui, pam! Vedete, queste sono tutte e due verdi, per esempio, no? Se noi guardiamo queste due, quando dicevo del colore questa è verde, questa è verde, ma le caratteristiche ci sono. No? Riprende su da questo pavimento e crea un movimento rialzista, quindi anche lui ritraccia un po', spesso c'è un po' di ritracciamento sui doppi massi, un minimo almeno ritracciamento, solitamente c'è. Poi c'è a volte che ritraccia di più, come in questo caso qui, c'è a volte che ritraccia meno, come in questo, a volte che ritraccia bene, come qua, insomma non, non si può mai sapere. Infatti l'entrata perfetta lasciamola stare, a noi ci interessa entrare bene, quindi quando c'è un trigger, fare le nostre considerazioni e soprattutto inserire gli stop su imposti poco raggiungibili dal mercato, rischiando però quello che ci possiamo permettere di perdere, quello che possiamo dare al mercato. No? Un altro che però questo poteva essere uno stop, ecco per esempio, facciamo un esempio, questo qui, questo è un doppio massimo lower che si poteva tradare, No? Eh, dov'è che si va a mettere? lo stop non si mette qua si mette sopra il massimo precedente in questo caso guardate abbiamo anche tutti questi massimi lo stop va minimo messo qua no? se io entro qua va minimo guardate cosa succede il giorno dopo qua scende qua, eh, uno può anche decidere di mettersi a break even no? ma metti che non ci siamo messi a break even quindi non abbiamo spostato lo stop a rischio zero può succedere? qui abbiamo un ritorno in volatilità violento, quello che dicevo prima ecco, il giorno successivo spesso meglio aspettare il giorno successivo usciamo Fu, fuori io se qua ho messo 100 il mio stop sarà 30 ok? ecco l'esempio anche di quando chiudere una posizione in stop in stop o comunque in perdita vediamo un altro esempio su un titolo, per esempio, Banca Generali, questa volta sul weekly addirittura, anche per farvi vedere un po' un qualcosa di diverso, su time frame diversi, questo è un weekly di Banca Generali che eh, nel livello importante, questo pavimento qui in area 26, 25, 70, eh, ha creato un doppio minimo higher close. Guardate cosa fa, Vabbè, Rompe va a ritracciare sul massimo precedente, e poi parte in questo caso eh, si crea una mm, pin bar, non un FTV, una pin bar, ma in questo caso qual è il trigger più forte? Il pavimento che crea tutta questa dinamica. Quindi qui poi riparte e c'è un andamento, insomma, rialzista come vedete. Mm? Quindi vedete questi doppi minimi, doppi massimi, visti nel giusto modo, i giusti massimi, i giusti minimi, segnando le giuste aree, vedendo anche il trend, ma non è che noi dobbiamo andare solo in trend. Cioè noi dobbiamo cercare di cogliere il trend di quel momento, il trend di breve. In questo caso se fa una cosa del genere, ovviamente questo è un chiaro input che il mercato potrebbe averne ancora. Cosa si può fare? Questo è un settimanale, ovviamente. No? Questo è un settimanale, quindi eh, non abbiamo, eh, come dire, mh, abbiamo tutto il tempo per fare delle cose. Se io adesso vado e faccio così, e prendo un daily, perché sulle azioni non vado mai su quattro ore, eccolo lì, questo probabilmente è un nostro trigger, è un FTV in questo caso, guardate, se io vado faccio guardo qua, questo è il movimento, poi fa questo, e mi fa questo, poi mi fa questo, eccolo lì, quella settimana lì, qua, e anche poi qui, in realtà anche qui, sono tu, questo è un doppio minimo air, per esempio, Queste, anche questo, sono tutti i miei trigger, questo è un FTV, questo è un FTV doppio minimo, questo è un FTV doppio minimo, quindi c'erano i presupposti per fare mai trade direttamente sul daily per andare su. Avete capito? Io sono in continuo studio di queste cose, quindi io faccio, opero, ma continuamente riguardo queste cose, me le studio, me le ridico, me le faccio, poi capisco dove è meglio fare, dove è meglio non fare, mi scrivo, le cose che ho fatto, le cose che ho fatto meglio le cose che ho fatto peggio, tutto si impara anche dai migliori trade, non solo dai peggiori perché i peggiori spesso comunque quando vanno male le cose si pensa che si impara solo lì, no si impara anche da quelli buoni perché da quelli a volte ci sono delle caratteristiche che creano una, anche lì una ricorrenza no? bene allora, eh, Marco dice quindi è sempre meglio cercare il segnale sul ritracciamento del trend in corso. Bah, ti ho appena risposto, dipende, dobbiamo leggere la struttura sulla price action, io la struttura, la mia price action è una price action personalizzata da me ovviamente negli anni. Eh, io guardo eh, il trend, guardo i livelli chiave, quindi i livelli di prezzo più importanti su grafici alti, guardo eh, la volatilità. Come c'è arrivato, violento, no sta ritracciando meno, è più in trend, quindi la volatilità, gli swing importantissimi, e se ci sono dei trigger, per esempio doppio minimo, doppio massimo, in questo caso. ok? Uh, Renato mi chiede, una settimana dedicata alla tecnica, come di recente avete fatto per il mindset, a quando? Uh, una settimana? No, noi abbiamo fatto uh, ad aprile, tra l'altro guarda ti faccio vedere perché magari non lo sapete, però nel sito iarforex, tanto per farvi capire, tutto il mese di novembre, se voi quando entrate su un servizio o un nostro corso, lo cliccate andate per pagare, se inserite il codice black30 per tutto il mese di novembre, per il black friday, abbiamo messo lo sconto del 30% e se voi andate a vedere, qua prendo proprio quello che tu mi hai detto, il bundle video corsi price action, abbiamo messo il bundle, quindi il pacchetto di tutti gli di corsi degli ultimi due anni che abbiamo fatto come year forex, quindi ci sono 45 ore totali di lezione, tra cui c'è il corso base sul forex, un pomeriggio intero, La price, il price action trader day edizione 2020, una giornata intera, price action trader day edizione 2021, due giornate, Price Action trading week 2022, quella di aprile, una settimana tutta di trading questa qua, non di mindset, basta, abbiamo inserito anche il mindset, ma qua c'è anche il trading. Vita da forex trader, altri due giorni di corso, price action avanzata trading con livelli di volatilità, altri svariate ore di corso. Avete capito? Quindi c'è questo, il prezzo che c'è qui va, se voi mettete lo sconto black 30, avete lo sconto del 30% sul prezzo. Quindi di tutto, di tutto, anche del servizio Platino, del servizio Stock Insider, del corso FTV, di tutto quanto. Ok? Avete questa cosa. Quindi colgo la palla al balzo, ve lo dico, Black30 su tutti i servizi e corsi del sito. Ok? Quindi c'è Renato, lo puoi trovare sul bundle che trovi sul sito. Ok? Sul bundle c'è la settimana proprio dedicata. E non solo, ci sono tutte queste. Devo dire che questo è un una botta, l'avevamo dato all'inizio solo a chi l'aveva comprato in quel momento, abbiamo deciso questo mese di ripetere fuori questi corsi perché sono veramente molto belli, ne ho riviste delle parti proprio negli ultimi tempi e a livello didattico sono super, super, eh, come dire, di alta qualità. Va bene, uh, sì Vincenzo infatti, il bundle che ci aiuta a sbrogliare la matassa. Bene, domande, domande poi su, su quello che volete, insomma, su, sul doppio minimo, doppio massimo, su, su queste cose, ci sono, non ci sono, fatemi sapere. Mi sembra che uh, siamo abbastanza arrivati al capolinea alla fine di, questa, di questo webinar chi verrà al, al tour dai chi verrà alla ig trading week vediamo un po se c'è qualcuno che si raggiunge in qualche città fabio dice ci sono Oh, bene verrò a torino roman bene bene torino anche fabio tutti torino bene bene bene alla grande torino nh da Genova, ah, beh non sei lontanissimo però, eh. anche Pier Giuseppe a Torino, bravi, beh, Pier Giuseppe insomma ci conosciamo, Alessandro dice quindi questo segnale funziona meglio o soltanto su livelli chiave? E eh beh, Alessandro, diciamo che funziona sulla struttura, quindi dobbiamo guardare il trend, i livelli, cioè tutto quello che è la price action, va contestualizzato e ragionato, ok? Mi raccomando perché... Ma questo vale per qualsiasi cosa, eh? non, non, non pensate che esista il, che purtroppo oggi il trading è fatto di tantissimi, no? Con, sono nati tantissimi personaggi che fanno o provano a fare formazione, il problema è che non hanno mai tradato oppure tradano, ma non ci siamo, voglio dire, no? Quindi eh, voi non crede, crediate a tutte le cose, cioè, non c'è la formula magica, bisogna sempre ragionare su tutti i setup, guardare, capire... Okay, quindi è ovvio che se è su un livello chiave, su una tendenza, se la struttura che vi ho detto prima è, eh, diciamo, se il trigger è contestualizzato nella corretta struttura, allora sì che va preso. E qui cosa ci vuole? Ci vogliono anni di esperienza, ci vuole tempo, ci vuole sacrificio, ci vuole capire, ci vuole provarsi, mettersi sul mercato, provarsi. Il eh, mercato è un mestiere, è una professione non facile. Poi quando si inizia a trovare i giusti, no? il giusto vestito su misura che ci fa, no? ci fa stare bene, ci fa anche nei momenti in cui si può subire qualche perdita, ci fa essere comunque rilassati, tranquilli, è lì dove dovete puntare. No? Ok? Bene. Non vedo l'ora, dice Fabio, Renato non riesce per il lavoro. Claudio dice, nella capitale anche Stefano, beh Stefano ci si, ci si vede a Roma l'ultima volta eh, Alessandro dice potresti riprendere il concetto se short o long quale usare? E eh beh, eh, il, allora il doppio minimo higher è quello long ovviamente cioè l'ultima candela del setup è quella del, della direzione quindi in questo caso long invece il doppio Uh, eccolo qua il doppio mi eh, no questo qui abbiamo visto il doppio massimo lower eccolo qua è quello che dà la direzione short quindi deve esserci la barra rossa no che va a inglobare che va a chiudersi sotto del minimo precedente va bene bene allora siamo giunti alla fine io direi che eh, ci si vede. Mi raccomando, venite alla G Trading Week, eh, ragazzi, perché la G Trading Week eh, cioè veniamo apposta nelle vostre città, ci facciamo un aperitivo insieme. Ci si conosce. Si sta un 2-3 ore a parlare di trading davanti ai grafici gratuitamente. Insomma, io credo che sia un'ottima occasione no, per, uh, per non stare solo davanti ai monitor. e... Invece uscire, eh, eh, come abbiamo sempre fatto con i G negli ultimi dieci anni, perché insomma io collaboro con i G dal 2012, quindi negli ultimi dieci anni, poi ovviamente negli ultimi due anni e mezzo purtroppo per il fattore Covid siamo dovuti stare fermi, ma adesso che si può, venite, che ci si vede, si fa un aperitivo insieme, si sta sui mercati. Eh? Grazie a tutti, io vi auguro una, buonissima sera una bellissima serata, una buonissima settimana di trading, un buon trading simple, time frame alti, price action e focus. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima.